Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Smash Bros. Ultimate. Prima di perderci in chiacchiere vi voglio avvisare che qui in descrizione nei prossimi video ci sarà un, un sondaggio per, uh, per il prossimo let's play demo e speciale. Si possono mettere più scelte e... e uh, uh, Basta. Ehm... <ride> um, Vai, buon anno. Visto <ride> che questo uscirà, non so, tipo il 6 o il 5. Um, che cos'era? Cos'è che dobbiamo sconfiggere? Vediamo... Uh, Sonic, <ride> no, no. Um, Ridley Omega. Uh, mi sa che Ridley, non sono un esperto in uh, Smash e neanche in Metroid, quindi non mi ricordo se Ridley Omega era un uh, boss nell'emissario del Sub Perché mi ricordo che Ridley bisognava sconfiggerlo due volte. Prima era Ridley per forza e poi mi sa che o era Meta Ridley o Ridley Omega. L'importante è che lo sconfiggiamo ora, nonno, nel, nel, nel sud spazio. Faccio, sì. Nel sud spazio. Oddio. Ma sto morendo. Non devo morire. Ah, vabbè. Ok. <ride> Da quanto mi dà fastidio che.. Ma ho cambiato cuffie. Cioè non le ho cambiate, veramente. Mi ho rubate uno dal cassetto e ho iniziato a fare il video. Um, queste cuffie mi, mi cadono. E quindi funziona soltanto. Cioè posso tenere soltanto uno perché se ne metto due l'altro cade. E, qui e quindi sento solo da una parte. Mi dà fastidio. Lucina, ci abbiamo Marco, già. credo di sì. Bisognava, secondo me era meglio se eh, si usavano prima, cioè si avevano insieme i, gli eco, perché non ha senso, cioè se abbiamo già Marco, cosa ci serve Lucina? Ce l'abbiamo già, praticamente. stessa cosa per pitch e Daisy. Daisy mi sa che non ce l'abbiamo. Abbiamo una nuova abilità, vediamo che prendiamo. Vediamo che prendiamo. Match rapido, quelli non li possiamo prendere. Quelli non li prenderemo mai, vi avviso. Resistenza alle armi. È buono mezz'aria che zero vabbè smash finale rapido è buonissimo si può fare uno smash finale wow you don't say e credo che ora possiamo entrare nell'ultimo dungeon è l'ultimo questo ah no c'è un altro spirito dopo questo spirito possiamo entrare nell'ultimo dungeon e poi dopo quel dungeon ah. Cioè, cosa rido? La parte peggiore del gioco, ma peggiore non difficile, peggiore noiosa. Quella dopo questo dungeon. Godiamoci questi ultimi momenti. Quick man. Ok. semplicemente megaman con la velocità alzata wow ma c'aveva pure lo smash finale doveva finire come alf e little Mac riferimenti all'anno scorso in cui avevo appena iniziato il let's play Madonna. devo ricontrollare un attimo una cosa quando è che Abbiamo pubblicato la prima parte di Smash. Come fa il tema? Di Smash Bros Brawl. Um, prima parte. Magari facciamo pure un anniversario di Smash. 4 gennaio, wow, era ieri. <ride> o l'altro ieri, non lo so. Pronti? Via! Tranquilli, tra poco finiamo. <ride> Sto già iniziando a registrare uh, le nuove parti di Galaxy. E dopo uh, Pokémon insieme al nuovo Let's Play, finalmente. mi hanno trovato io sto semplicemente facendo lo sto rincorrendo e facendo i dash l'auto ricorrendo, vabbè lo spamming è la tecnica segreta migliore quella cosa vi teletrasporta vabbè lo sapete già e questo è il dungeon di Castlevania zombie mi sembra a tema con mewtwo non mi sembra adatto per fare lo zombie mewtwo ed è pure non è neanche verde vabbè che quello zombie non è uno zombie normale quello comune è, un, è uno specifico di The legend of zelda però cioè la somiglianza non c'è affatto Pronti? Via! sembra pure piuttosto facile in effetti è un um, principiante questo spirito Vittoria! wow ecco mi è caduto un tiracupo Questo ripristina tutto quello che è successo, ma capirete dopo cosa intendo. L'aria è tornata allo stato originale. Allora, in, quest in questo scenario si possono prendere delle palle di cannone per attivare i cannoni. E si possono usare delle leve per muovere delle piattaforme. Questo ci serviva per liberarci delle strade oppure per uh, crearci delle strade con dei porti. Ovviamente la palla di cannone non è che ha esperto contro gli spiriti, che appena li colpiamo, <ride> li, torniamo, cioè li abbiamo direttamente, one shot. Se no non sarebbe il solito noioso Super Smash Bros. Ultimate, la, la storia. La storia, non mi ricordo la, la luce della speranza, com'è com che si chiama sta roba? Vedete, abbiamo sparato per liberarci la strada a quel fantasma, spirito... Cioè, spirito non è una buona parola, visto che più confondo... Wow. Alla velocità della luce. Nightman. Pronti? Via! Si inventano di tutte per creare i nuovi men. Quelli di Mega Man. Vittoria! Già Mega Man non ha senso. Non la sabbia, nel senso il nome del personaggio. Un uomo mega. Mega uomo. Sono stupido e non poco il palco come corre comunque davvero questa storia di Smash no, nel senso la speranza della luce, luce della speranza, oscurità eh, mi ha deluso un po'. Mi aspettavo più cazzi invece che cazzi iniziale, cazzi in finale. Oh no, non è finale, è poi cazzi in finale alla fine. Si, sì, belle le animazioni, eccetera, eccetera, però per la trama, non so niente. Era anche bello. Eh, poteva essere anche bello se, ad esempio, c'era. Una specie di arena in cui si sconfiggevano i vecchi boss, tipo quelli di Brawl. Um, oppure appunto quelli nuovi tipo Kiaran. E poi il tabellone degli spiriti da solo, senza, senza, senza la, la, la storia. Solo il tabellone degli spiriti in cui si possono trovare gli spiriti. Sapete che cos'è il tabellone degli spiriti? Do cioè ormai si conosce, vabbè tanto lo mostrerò in una parte extra Solo il tabellone degli spiriti ed è quello l'unico posto in cui ci sono gli spiriti magari può essere un po' pesante però ehm, almeno non gli spiriti non intralciano la storia che è davvero lentissima e quella parte del gioco che vi ho detto che è noiosa è davvero noiosa per questo fatto ma poi vedrete. dopo questo range moment range moment vabbè range è un'altra cosa range moment possiamo sconfiggere skelo bowser che ovviamente al, um, ha il tema della lava anche sulle di solito questi terreni sono appunto a stile rovine e poi le piattaforme sono salve safe mentre Um, in questo caso sono così. Forse perché è un leggendario. Comunque, di nuovo, Bowser uh, non ci sta affatto con quel costume fa facendo la parte di schelo Bowser. Sarebbe cioè, stato più bello con una vera e propria scusate um, un vero e proprio costume da schialo Bowser tipo Meta Knight ah, ecco Echo dei... Day tipo Meta Knight e uh... Dark Knight Dark Meta Knight vabbè e, e Galatta Knight stavo per dire Shadow Knight sarebbe <ride> stata una, una cosa davvero tipo Esagerata. Un attimo, mi ricordo una cosa. Vediamo. Uh, io mi ricordo molto spesso i nomi di quelli che commentano i nostri video, i miei video, ormai i miei. Um, e mi ricordo che uno, un attimo... Ecco, parte 24 di Pokémon Let's Go Eevee, commenti? Ah no, uno ha commentato uh, su un video di, di Pokémon Let's Go Eevee, par parte 24. Io mi ricordavo si chiamasse Shadow Knight, invece no, è Shadow Warrior nome un po' esagerato se mio caro shadow warrior se volessi aprire un canale ti, ti prego di cambiare nome perché quel, con quel nome sarebbe troppo appunto lo ripeto un'ennesima volta esagerato e oh, stupido se ci hai messo molto impegno e amore nel fare quel soprannome mi dispiace però non credo proprio cioè non credo proprio che tu ci abbia messo così tanto amore a, a fare questo soprannome strano <ride> a caso sono uscito si torna con il bellissimo Kirby l'avrei dovuto dire prima però stavo parlando di tutt'altro ed è un bene visto che di, di, di solito questi video sono davvero um, poco commentati È un bene divagare. Infatti vorrei fare delle live su Twitch. Per, uh, perché è più bello fare degli streaming. A sto punto invece che giocare così. Ovviamente non è che chiudo il canale. mo Eccetera eccetera. È semplicemente che voglio... Sarebbe anche bello parlare con voi mentre giochiamo qualcosa. O robe del genere. video continuerò a farli, magari se se più persone si iscrivono al canale se più persone si iscrivono al canale, um, persone iscrivono al canale molte persone potrebbero pure partecipare agli streaming visto che le premiere di youtube san sono comunque vuote ogni volta ogni volta, sì, ogni volta molto spesso e siamo sempre io e Dynamitiz a parlare del nulla, assoluto eh, Schoolman è fatto benissimo. Non nel senso... Samus Oscura... Samus Oscura, ma... Samus con... Con questo costume sta benissimo con Schoolman. Che poi sembra uomo scuola, invece è uomo scheletro. Cioè non scheletro. Uomo teschio. Chalman, non school ho sbagliato io o forse no non lo so e non sta scritto sull'Enciclopedia Pokémon, quindi non, non mi non mi va di prendere il, il dizionario d'inglese Anche questo sta bene, chic, con. Eh, che fa la parte della mummia. Vittoria! Anche il vestito sembrano delle fasce, un po' perché ha tipo 30.000 vestiti uno sopra l'altro, che sembra impasciata, e un po' perché ha lo stesso colore. Come vedete abbiamo liberato uno, uno spazio prima per poter sbloccare il personaggio. E poi vabbè quelle scale. Wario! Mamma Wario! Best imitazione di Wario. Che poi molte persone hanno hanno la voce molto diversa da quella che, si sent che sentono loro stessi ad esempio nella regis nelle registrazioni tutti pensia pensiamo ehi ma quella non è la mia voce questa è molto diversa e quindi pure le, le limitazioni quindi cioè nella mia testa l'imitazione di Wario era piuttosto affidabile invece probabilmente non lo è vabbè Wario si unisce alla lotta ho spaccato un, un po' corno non serve perché vabbè eh, l'aria è tornata allo stato originale cioè lo stato in cui stava prima comunque non è molto lungo questo dungeon quindi credo che nella prossima parte abbiamo già finito so che di Zora ce ne sono um, ce ne sono di più nel senso ci sono due creature che hanno lo stesso nome infatti nel primo Zelda ci, ci sono gli zolts di, di zora cattivi quelli che sparano dal mare non so se è uguale a questo ma credo che questo sia buono e poi se tu dire zora cattivi quando si parla di quei nemici Allem. ok pull the check non capisco comunque questa parte è un po lunga ma da ora devo controllare perché quelle parti noiosi di cui vi ho parlato inizio video durano sempre questa durata, perché se durano così mi addorranno. Intendo così tanto. Um, dovrò prendere una giornata di ferie dalla scuola. Cioè, nel senso, devo prendere una giornata di ferie dalla scuola per poter doppiare questi video lunghissimi che tipo durano un'ora e trenta cioè intendo uh, vabbè basta uh, specificare se avete capito avete capito punto <ride> Maria René René <ride> <in> <ride> Non so chi sia e non so perché è Zelda. Non no, mi stanno uccidendo. Ah, non sono loro, sono le cocò. vado le cocò. Non ho mai giocato a un gioco di Zelda con le, le cocò, però so che sono molto noioso. Abbiamo ancora zero palle di cannone, iota. Greek legend Knuckles, hangan ndangan gandan Knuckles. Le <ride> memorie del 2018 e siamo nel 2020. Okay. Comunque se non votate nel sondaggio Il vincitore sarà eh, New Super Mario Bros Udellaz Quindi se volete che vinca Votatelo oppure lasciate stare Che pigro Vota per New Super Mario Bros Udellaz Ah, questa è l'ultima, quindi mi devo preparare. Vittoria! Bene, come potete vedere dovrebbe essere già apparso, se non sono pigro e non la metto, dovrebbero apparire i i video precedente e successivo e la playlist, cioè il successivo se è stato pubblicato. Uh... E iscrivetevi al canale perché vedo che molte persone non sono iscritte e vedo i video. Ciao!